Buongiorno, sono il dottor Francesco D'Ambrosi e sono qui a presentarvi il prossimo Journal Club. Insieme alla dottoressa Crovetto e ai nostri neonatologi discuteremo della rottura precoce delle membrane e di una sua possibile e temibile complicanza che è la coliuramniosite. La rottura delle membrane, o definita anche PROM, è un evento quotidiano che affrontiamo nella nostra attività ostetrica. A volte questa condizione può essere sottovalutata invece rappresenta una serie di eventi sia sul lato materno sia sul lato fetale che si esprimono con appunto la rottura delle membrane prima del travaglio ma che possono sottendere a maggiori complicanze o appunto la coronamniosite o a condizioni patologiche. Per questo motivo cercheremo di illustrare alla luce delle più recenti ricerche e dati clinici quella che è l'esperienza nazionale e internazionale in ambito di prognosi, terapia e diagnosi della rottura delle membrane.